Nella puntata precedente. Ma io li potrei tenere anche così di lato, non sono male. E sopra? No, sopra li devo tenere lunghi, mi servono per il prossimo video. Era un bel giorno, io cercavo ispirazione per il mio canale YouTube quando all'improvviso, su Whatsapp, arriva un messaggio incredibile. Era una mia amica, Ilaria. Lei è sempre aggiornata molto meglio di me sulle tendenze. Così mi consiglio di guardare Denis Dosio. Ai tempi io non sapevo nemmeno che faccia avesse. Decido così di andare al computer, aprire Google e fare una ricerca su di lui. Oltre che chiamarsi come me, è pure lui un bel giovinotto, solo che lui è molto popolare su Instagram ciò che mi colpirà di più di lui saranno le sue interpretazioni Sai, non capiresti Illuminami allora Ok Primo Io non faccio l'amore Io fotto Senza pietà Grandissimo Voglio subito diventare come lui La mia barba però è eccessiva Così come i miei capelli Decido così di utilizzare il mio Philips One Blade, di cui trovate il link in descrizione, per la barba e un paio di forbici per accorciare i capelli lateralmente. Con alcuni colpi da maestro i miei capelli sono velocemente sistemati. Li lego all'insù per dare la possibilità al ciuffo di prendere la piega e in questo modo la mia virilità è sempre più discutibile. Ok, il passaggio successivo sarà quello di mettermi a petto nudo. Lo farò in modo sexy, ovviamente. Mi mancano solamente un po' di muscoli e sarò pronto per le mie viziatine. Decido così di praticare dell'allenamento lungo ed estenuante. Faccio tutto questo, ovviamente, per soddisfare al meglio le mie viziatine ora vado a fare in bagno per preparare meglio il futuro ciuffo grazie alle speciali cure il ciuffo avrà una piega ancora più sensuale e voluminosa Viziatine sto arrivando Sai non capiresti Illuminami allora. Ok. Primo, io non faccio l'amore. Io fotto, senza pietà.